Yeah, no. Ciao a tutti ragazzi noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo Bene su oggi. Paper Mario di Origami King Allora prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, please, please, please, please. Ah, in questa parte abbiamo finito mh, qualcosa, abbiamo sbloccato il cartomagno della, del grasso animale e quindi in questa parte andremo al Borgo Todd. Mm. E poi a Ninja Land Sì non ho ancora fatto la roba del fiume perché questa parte l'abbiamo fatta sì, direttamente dopo 5 secondi dopo che abbiamo chiuso la stiamo facendo Entra. E poi quello ci ha Entra. chiesto se vo volevamo scendere qui oppure andare a quell'altro posto Al Ma quell'altro posto, eh, quell posto eh, E come, come facciamo a tornare indietro? Entra Sì Com Come facciamo? C'è il, il tubo per ritornare Sì, ora devo andare a Borgotod e poi prendere di nuovo la funivia e fare tutto il resto Oppure Cosa? Ci sono sti tubi Sì, ma non voglio usare questo tubo per andare a, a Ninjaland Io voglio tornare al fiume Gorgo per rifare il... No, perché lo dovremmo rifare adesso? Perché ho bisogno di, di, prendere, di vedere cosa succede se prendo tutte Sicuramente le... Sicuramente non, non lo facciamo adesso lo fai un'altra eh. volta Ok, allora andiamo Stavo pensando, ti ricordi di aver salvato un Todd che ha parlato in un laboratorio bellico? Sì Non so dove si trovi, ma uh, forse dovevo cercarlo Dopo tutto aveva parlato anche di un regalo, ricordi? Regalo È qua Baw, aw, Scusa, sei proprio tu Wow Wow, sei proprio tu Ti Ricordi di me, sono il Todd del laboratorio bellico Mi ha salvato qualche tempo fa Beh, indirettamente hai bellamente salvato il mio bellissimo laboratorio. Mi ribellerei se lo perdessi. Um, forse è meglio che mi limiti a, ad allenare e lasci che siano gli altri a fare pubblicità. Ti aspetto dentro, vieni quando vuoi fare una prova. Ok, entriamo subito. Visto che è quello più vicino. C'è anche un blocco di savings. Ma vabbè, è piccolissimo. Devi andare giù. Beh, tanto non stanno dentro. Giù giochi. per le scale, su per le scale. Giù per le scale, su per le scale. Destra, sinistra, destra, destra. Sì, sei venuto, benvenuto al laboratorio bellico E questa musica tutta no. rock Ora che siamo sotto a sede da parte di questi mostri impiegati, Penso che la mia attrezzatura possa esserti utile Vediamo. Qui non troverai niente di meno che macchine costruite con le tecnologie più avanzate Frutto dell'ingegneria più sofisticata Ma gli asciugamani devi portarteli da casa purtroppo Ah, a proposito, ecco il regalion che ti avevo preannunciato Fungo one-up, ah wow ah, Ok riporta oh, subito utile. in vita ah è tipo un, un fungo esser tipo il, il, il totem dell'invincibilità in minecraft sai come usare quella favore vero? beh non lo usi semplicemente basta che te mm -hmm. lo porti appresso e se la situazione diventa insostenibile in ti darà la possibilità di ritentare se te ne servono altri cerca il negozio del borgo va bene? Ma ah, è vero possiamo anche vedere altra roba nel sì. devi parlare con lui mi sa è un po di non succede nulla, non Invece. ci sono Todd qua dentro Non, lo so, non ci possono essere Todd però mi piace Nooo no. essere... Ah è vero, scelto hai una... scelto la macchina dei salti? Che idea sopraffina Con questo dispositivo eh, potrai allenarti a eseguire gli attacchi in salto con il tempismo giusto Quello che servirebbe a te visto che di manchino di tempo. Il giusto tempismo, vabbè non mi interessa vabbè, parlaci, parla ci Forza e coraggio, prova tutte le macchine che desideri, non le romperai di sicuro Ah, quindi questa è per i salti, questa è per il martello e questa non lo so Ah, oh, quindi è praticamente inutile no. Beh, questo sarà per parare Vediamo Sì, questo è per parare, guarda Viene. Mi attacco alla difesa, face, mm. ottimo Vedi. Vediamo come com fa Come attacca Pronti? Via dun, dun. Eh, vabbè, vabbè non mi interessa andiamo Un attimo che cos'è sta roba I Sami Ah finalmente questa macchina è pronta per te Ma la vera domanda è Sei tu pronto per lei? Ebbene sì Ti trovo di fronte al non, uh, non plus ultra delle tecnologie Per la realtà virtuale Ti presento il simulatore Boss -troni. Sarà tipo un rematch con i boss Senti in questo Mark Ingenio Ti sembra in di affrontare in battaglia boss In carta e ossa Perché ossa? Sei carta e <ride> Oh, almeno carta e cartone vabbè Avrei lo stesso equipaggiamento e la stessa forza dello scontro originale Ma se perdi non ci sarà nessun game over Mica male no? Insomma là dentro potrei scatenarti quanto ti pare? Non te ne sei riuscito a convincere tutti i boss una seconda volta O tre un bel premio Cosa che dovrei fare tu mm -hmm. off camera <ride> No Metti no eh, per sai, il momento Un attimo voglio vedere com'è com Così C'è tipo un dispositivo per il controllo mentale no. ma Cartomagni, mangi boss e poi qualcos'altro che non sappiamo Vediamo mm, Potrei Posto avere un'idea di no io non, non ne ho idea i, i cartomani sono quattro a quanto pare mentre questi sono ah no allora no. sono un bel po' ok vai esci per un momento vai vai e uh, quindi che altro dice, um, dice che ti ha poteva, poteva avere cose e c'è cioè solo un coso per allenamento no ha detto ha detto gli attrezzi cioè quegli attrezzi per provare le robe e comunque quella roba dei boss è stata utile ok allora um, dovevi andare al porto mi sa si sì, il porto e poi questa casa matto io si uu e si quello del, dell'ultima <coughs> parte cioè ha detto di venire qui <coughs> buongiorno avevo um, bancali su ma no mi sa che non è questo infatti rompere tutto scusa il tod che abbiamo allora. salvato prima ah, non ha non detto se, se ti piacciono i cuori cuori pv in vieni a me ah sarà lui allora davanti alla sono sempre stato un Todd innamorato dell'amore incline a guarire ogni tipo di cuore ah, okay. per questo mi sono messo al servizio dei cuori altrui sono in grado di avvertire tutti i cuori perduti questo preciso istante, non ci sono cuori speruti che richiedono la tua attenzione, quindi hai già usato tutti i cuori. Ah, Ma ok. mantieni alta ugualmente, non, non che non ci siano che nell'occhio del ciclone del cuore. Mentre fuori infuria la tempesta. Cosa? Non ho capito. Ma oh, comunque, si sì, è probabilmente ci dice in cambio di soldi dove ci sono, dove sono dei cuori. Ora mm. andiamo a vedere il marinaio Todd, che è blu. Eccolo. Ah, Mario, proprio tu mi è salvato in una situazione molto piego piegosa sul mount autunno, ti ricordi di me vero? no e allora sei pronto ad affrontare il grande il mar grande wow ok insieme a me, uh, così penserà di essere di essere salito su una bagnarola beh veramente no, meglio esplorare ninja land per ora Ok. Um. poi che altro? E Pensa eh, che vediamo... c'erano dei, dei negozi vari che dovevo andare a vedere No voglio vedere soltanto le novità di, del negozio principale Perché sai me Ne sai. serve assolutamente uno, uno cosa Andiamo a vedere No In realtà uh, Che ci sono i tre ah, possiamo lucenti. ricomprare le cose che ci mancano Quindi In effetti io ricomprovi questo Eh comprati un martello lucente Anche due in realtà compratene Secondo me Così non comprare le comprarmi, comprarmi queste cose normali. Compra anche.. anche un salto lucente ti potrebbe servire. Tanto alla fine non lo, devi, me non me devi equipaggiare risporta. tutto. Alla fine. Ok, per ora mi tengo solo questo. A presto, ah, non scordarti e equipaggiare. Sì, sì, sì. Tue... No. Ok. Allora, equipaggiamo un po' di cose. Uh, equipaggiare no, il okay. martello lucente, che è l'unica cosa che ti serve. Qui ho messo un po' di ordine. Li metto entrambi, sai. Eh. Oh, così che... usi l'ultimo finché non si rompe, poi usi l'altro. Ok, ehm, vai a vedere... Un... Sì, c'era uh... altro. Non andare lì, che quello è il museo. Ehm, provare ad andare da qualche... Ma queste queste è, questa è la stessa casa, ci hanno andati. Lo so, però... Ma questo è ecco, questo nuovo. Il la Mario, sono il Todd che è salvato di fronte al Tempio della Terra. Sì, me lo ricordo questo. Dai, entra, apro un negozio apposta per te. Quindi è rimasto qui ad aspettare fino a noi. Ok, va okay. bene. No, perché nessuno lo visitava, visto che nessuno visita i negozi tranne me. Esatto. Ui, e comunque, sono due volte che mi hai salvato. Spero proprio che, non ti ebbe, non, che tu non debba più ripetere questa performance. <ride> No. Tanto è tutto gratis per me. Ah wow. Strappi salvati. Quindi questo era, una, era ancora chiuso. Buono. Eh sì. Poverenza, cortesia e qualità, siamo degli accessori, abbiamo tutto quel che serve per i, dei, dei veri eroi moderni. Non è che è lo stesso? Orologio, eh vedi, orologio c'è. Eh, tecnico, eh? No, vabbè, non ci servono in realtà. Aspera Coriandoli non, mm. non ci serve Forse l'orologio potrebbe presto. servire Ma secondo me è ancora Però, un po' presto La cosa che sarebbe più utile è aumentare la, il, il, il raggio tempo. dei Coriandoli cioè più, più, più lontano di così Secondo me va interessa. bene così Sei tu che sei tu un nubo Vai, vai avanti Ninja Land. Aspetta mi sa che c'era ancora un'altra cosa Mi sa E' tornato il tizio del bar Ma non ci interessa Ma quindi quello è letteralmente Ehm uh, ha regalato un caffè di un bar che non era nemmeno suo si questa è ancora chiusa sì, sì, sì, sì, sì. qua mi ricordo che c'era un blocco che non riuscivano a prendere tipo giusto lì c'era un forziere che non riusciva come ha fatto Luigi yes e poi, e poi è sparito probabilmente è entrato in tubo insieme alla mappa quello è quando è entrato secondo me No, è il contrario, vedi lì ci sono le macerie, lì sta la macchina e ha, ha sfrecciato così. <ride> Oppure semplicemente è andato avanti così. Perché scusa, perché dovrebbe stare il tratteggio all'inizio? È partito da là. No, la macchina stava parcheggiata lì, poi se Luigi se n'è andato con e ha lasciato il, uh, il tratteggio. No smettila di parlare ok vai torna nel tubo 2 eh, un'altra cosa nel museo no. le immagini qui ce ne possiamo sbloccare già alcune però sono tipo come quelle nel museo di color splash eh, e si sbloccano con il, più Todd così oh per no, ve lo spiego io velocemente. Um, noi abbiamo 155 punti. Todd, perché, perché abbiamo sbloccato? Abbiamo salvato dei Todd. Eh, no, per ora però la, non lascio tutte le immagini coperte. Magari blocchiamo tutte in una parte extra. Extra, non extra. Mm? Extra, ma entra nel coso? Un mondo in tubo Nel 2, che fai? Ah già, Madonna siamo andati via. più avanti Questo è quanto mi ascolti, te l'ho detto letteralmente due secondi fa no, Questo non è fatto di ascoltare, soltanto che non mi ero dimenticato che mondo eravamo Radus Ok, ora possiamo esplorare ninja Land. Io direi di salvare prima Io direi di saltare il pedaggio no? Non si Beh. può saltare il pedaggio Di pagare Come tutte le persone normali sì, Siamo fatti di carta, dai ci passiamo di qui Vai Biglietto, biglietto prego. prego Questo biglietto Non, <ride> non è un biglietto Ma deve andare eh, a quella eh, macchina Sì, lì. questa è la biglietteria Biglietteria Bip, come bip No, non lo fare Plebaglia Biglietto plebaglia Ah, valido solo per un'entrata Ah, sì, ti conviene comprarlo l'altro Così non devi fare avanti e dietro No, duro. non voglio fare entrare Bobby Biglietto, prego <ride> Benvenuti a Ninja Land Ah, ok, siamo un, una sola entità No, lui è troppo basso per essere visto Wow, guarda quel castello, è meraviglioso una giornata piena di giochi e divertimento ci attende oltre questo ponte. Non sto più nelle pieghe. Vabbè, comunque ora c'è anche roba da fare, un, un casino di roba da oh, fare qui. Oh mio dio. È tipo una seconda totta un Ninja Land. Spero prego non farò diventare un altro borgo tod. Eh? Qua sarebbe Ninja Land, dove sono finiti tutti quanti? Forse oggi è il giorno di chiusura settimanale. <ride> sì, e perché non fatto entrare Non credo ci avrebbero fatto entrare se fosse Appunto. così qui è tutto così tranquillo Mi chiedo cosa sia successo Che ci sia una specie di spettacolo Ehi amici visitatori Siamo un messaggio pre-registrato Invece no Da questa parte, presto eh, Questa è la resistenza <ride> Contro l'impero degli unicari Meglio Umba. non rimanere alla scoperta troppo a lungo Non c'è tempo, venite con me Presto, presto Anzi, ah, sì, giustamente, durante una crisi Fanno entrare le persone e non vedo. Hey Ehi origami. Beh, vai. No, no, non farò stupido. Ehi hey origami, entrate qui, venite. <laughs> sì. Sitoor No, il blocco. Voici visitatori vi chiediamo <ride> un mente <bien d> aiuto. <ride> quel cupa! Ma che sta indossando quel cupa? Nemmeno è un vestito giapponese, vabbè. Vai, ho, ho eh, già letto. Dovete sì. sapere che una banda di estofanti origami ha preso il controllo di Ninjaland. O oh, non me lo sarei mai aspettato. Già, quei, mar quei marrani hanno catturato quasi tutti i membri del personale Ci hanno imprigionati nel maniero E lì hanno imprigionati nel maniero Sì, una roba mai vista, amico Siamo venuti qui tutti vestiti in costume per spassarcela eh. Ah, ok Probabilmente sono um, cioè, ecco, pazzi finti Tutto che stai indossato st In realtà sarebbe un sacrilegio andare a far andare sprecati così no? i nostri pedaggi caramente pagati Invochiamo con uh, insistenza e da parte vostra Che cosa è successo? Vabbè I soldati origami, qui come hanno osato venire a disturbare la quiete dei ninja hey mario col buon vento che è il... Il, droghiere? Il, draghi... il, droghiere, il, draghi... il droghiere Il draghiere Il <ride> Il questo nastro blu blocca il, blocca il passaggio, non posso girare. Ehi, hey, tu non dovevi starci all'aspettare aspettare all'entrata. Idiota. Ah, guarda, il nastro giallo è proprio oltre questo passaggio. Ah, ogni volta devono fare un'introduzione. Non ci resta che occuparci del nastro blu come prima cosa È deciso, se non ci occupano del nastro non possiamo proseguire. Il destino ci ha condotto qui. Mario San, Bob San. Non induciamo oltre, al maniero. Però ti stai proprio immedesimando in questa atmosfera, eh? Ma hai ragione, senza il personale nessuna attrazione del parco può funzionare. Qui non ci sarà modo di divertirsi. E sia al maniero. Coda iii! Equipaggia per, pre per prendere a colpi di, di coda i nemici vicini. Sì, un nuovo oggetto. Oggetto accessorio. Oggetto... oggetto Comunque lo devi equipaggiare se lo vuoi usare. Uh, sniffit. Stavolta ho origami però. Lì c'è un tizio, quindi devi liberarlo Oh no, un altro venditore <ride> <rambulante. ride> Quelli ci guardano a casa Convenienza, cazzo. qualità, non lo sapete ancora non, non potete fare a meno dei miei accessori In realtà no, quelli del tuo amico li abbiamo ignorati totalmente Vendo la mia merce davanti al negozio souvenir Che ho messi nel negozio, mi odiano quando lo faccio <ride> In effetti Ok Andiamo a vedere cosa legal. vende Andiamo a vedere cosa vende l'olio. Ma prima attacchiamo questi E' cambiata di nuova la musica sì. Vedi. Very easy. Ah, diventerà molto più difficile. Eh ma... Non è meglio se uso questo. Nine. Bene. Tanto non li one shot. Ah, <ride> ti ho trollato. Appunto. Guarda. Guarda. You. Ok, salto adesso. Um, scarpe di ferro. Voglio, ferro di salto. Ah, già che questi sono tipo di normali. Quindi one shot anche Sono il salto normale. Lol, hai sprecato già un coso salto. Un ferroso. Cioè, ora faccio gli stessi danni che facevo con il ferro salto. Sì, uh, con, con del ma è reso utile. Un nemico. Bollino. Oddio. Bob, che... almeno si è risolto Hanno, hanno fallito <ride> Lui si è arrabbiato Ah, ah è no, ha chiamato rinforzi, va bene Non si è arrabbiata, ha solo chiamato rinforzi, va bene Vabbè, dovrebbe essere facile questo Neh Ah, questi sono già fatti Sono già fatti no, Mar non ti... No, avevo, avevo preso questo come una mossa fatta per... Ma veramente non, lo... non è una mossa ho semplicemente confermato quello che avevo ho Ok, già fatto. Vai, uccidi. Uh, va Uccidili. bene. Uccidi. Anche se uno di questi è nuovo. Di zecca. <ride> ah, intanto li ho uccisi. Ma va questi bene. erano quelli già uccisi. No, uno non sta svenendo. Di questi nessuno sta svenendo. Quindi. Ora, boh. Sono ancora in piedi, nemmeno ne stanno... Ne ne ho ne non capito. stanno indeboliti. Ops. Vabbè, Bobby, sei utile come gli Sniffit. Oh, mm, chissà come li devo mettere. Perché le scarpe di ferro? Perché mm, voglio ucciderli subito. Guarda, pure fatto male e li ho uccisi Comunque, guardate, l'icona del fungo Map è sempre in alto a sinistra. Mm, per ricordarci proprio. Non è per, ricordarci, per ricordarci, per ricordarci. Ehi, muori quando vuoi, tanto ti resuscito io. Mm. E gli oggetti finalmente. Ok, c'è un Todd. E il Todd in questione è il pesce Smack. No, comunque quella rosa lì. Quel fiore no? non è eh, una non rosa. È appunto. Se no caldocio al occhio di falco, qui dietro si vincono grandi premi. Però mi piacerebbe fosse gestito da qualcuno un po' più attivo. Ah, lui rimane là seduto. Ok, qui. non c'è nient'altro. Così come è entrato lui in scena, così ne esce. Ma scusa, quindi, quindi chi compra il biglietto per Ninjaland rimane alloggio? Cioè, rimane se, se non hai i soldi loggia. per comprare il biglietto non puoi, non puoi entrare. Quindi è un mondo bloccato finché non farmi abbastanza un soldi. C'è un Todd, Quindi sì, a, a qualche punto io ti consiglierei di... Ah, è vero, sono già sim... abbastanza forte. No, c'è un Todd qui. Ecco. uh, uh, uh. Wow, incredible. Stiamo giocando al, al gioco della sedia Con uh, i nostri zabuton Sono cuscini tradizionali che si usano per, su, su se, per sedersi sul tatami Cosa? Mi hanno di nuovo sfidato lo zabuton Preferito da sotto gli occhi Ah quindi lo stanno giocando al gioco della sedia Solo che uno l'hanno rubato E lo hanno detto, me, vabbè giochiamo Io mi sono, mi sono preso uno zabuton giusto in tempo Sì, allora il gioco della sedia Però con uh, quelli, quei cuscinetti là Ah allora non li hanno rubato davvero Era soltanto uh, No No E <ride> invece si sì, Vali a combattere No non voglio Ok uno di questi è sicuramente sotto i cuscini Quindi Quindi ribaltali tutti Ribalta quello in alto a Scudo Non è muso eh. eh, Vabbè. Devi so. ribaltare quello in alto a sinistra Che non hai ribaltato Quello in alto a sinistra a ci sei? Cioè non lo so io gattino Mi stavo solo facendo un pisolino un po' ferino Non badare a me Ah si mette a dormire come Bobby Gattino un po' ferino Ma perché dormono con le gambe incrociate? No. Chi è che dorme con le gambe incrociate? Così Sì, non, non serve a fare l'esempio Non che ti possono vedere Ok lì c'è un nastro che dobbiamo strappare no. Combatti, combatti, combatti Tanto ti prenderanno prima o poi Combatti ah, aiuto, salvateci Esamina lo, lo Zabuntron Un Todd nero No Il tipo che gestisce il, ehm, il dojo occhio di Falco non c'è mai E si è nascosto di nuovo per la, nella stanza del personale Starà come sempre poltrendo sul lavoro Ma prendi i soldi Prendi quei soldi Yeet! Non sono così avaro. tanto però, c'è il biglietto VIP che costa 10.000 soldi. Uh, Questa sarà la, la roba dei minigiochi. giochi <ride> come si. Quel triste aveva soltanto 4 caselle. hai <ride> visto? Yes! Comunque si chiama tic tac to No, è no quello in inglese. Il bello è che tic-tac <ride> è. Caramella. Una... <ride> e poi, to significa tipo. Ditta piedi. Eh, tipo polli a luce. Sì. Wow, un castello davvero imponente Domina tutto il parco. Quindi so che lavorano qui sono tenuti giorni all'interno, giusto? Andiamo No No, non, non voglio andarci tanto Pronto è chiuso Ok, v2 Salviamo il personale sistemiamo il nastro Salviamo il parco e ci divertiamo Yeee yeah. Sì non si può entrare Che bello Uffa non si apre Bene Potevo anche provare a bussare e là c'è nessuno Scusate se ho picchiato la porta Apro, Aprite il portone per favore Non credo che questi oregano Ci lasciano entrare Ah perché dici prova a bussare Mi sa che non fa per me Questo portone è troppo massiccio Per il mio corticino di carta Mario-san ti aggraderebbe di concedermi il tuo aiuto? No Cioè sì in realtà Mi, mi aggrava tanto eh. Mentre Mario spinge Guarda apriti Apriti Ehi, bel tentativo, vi darei una mano anch'io. Ma sapete com'è? non ho le mani? Eh? Guarda, c'è una serratura! Oh, grazie. Ah, ottimo perché voi siete eccellenti. Io so fare l'origami di una chiave. Vai, Bobby. <ride> ah, dobbiamo solo trovare la chiave facilissimo. Ma la chiave potrebbe essere nascosta ovunque. O forse hanno chiuso all'interno. Che sarebbe un più indietro. Ah, bene, ma non benissimo. Il parco è enorme. Forse è meglio se iniziamo a cercare. O forse hanno chiuso all'interno, come le persone intelligenti. Però vabbè, perché uno dovrebbe chiudere la porta? Tanto qui così non sanno neanche parlare, quindi. Ah, wow. <ride> Salve, scusate, non ho potuto fare a meno di ascoltare le vostre parole. Cercate quella chiave, vero? Permettetevi di aiutarmi. Prima della chiusura serale, i membri del personale devono chiudere ogni singola attrazione. Se trovate la stanza del personale, scommetto che lì eh, potrete trovare anche la chiave. Non credo come faccio a saperlo, di certo non perché mi nascondo qui per uscire a notte e fare un bassa di cibo <ride> uh, lontano da occhi indiscreti. Beh, lo farei anche io, solo che è illegale, quindi no. <ride> <ride> ha, ha, fa, il primo Todd illegale del Todd. Il Todd. primo Todd, Todd che letteralmente sta facendo qualcosa di illegale. I bambini non, imi non imitatelo va bene. Grazie. Chi è che vuole imitare i Todd? È uno scandalo. Che vergogna. Tu sei uno scandalo. Perché quello è girato? Uff, stavo dormendo. Vai, vai avanti. <ride> li lascio così certo se la vedono loro non sono affari tuoi tu basca li hai trovati hai detto ah eccolo lì e poi te ne vai lì ce n'è uno devi ah, andare da sopra, sopra. Entra, nel, entra nella porta no, entra, per... entra nella porta oh no oh my goodness Skishes. oh my goodness cavali ok <ride> uh, devi prima lì c'è uno strappo sì. uno strambo strappo poi lì c'è una porta anche Un attimo. Oops. le prime linee di dialogo di Goomba. carta pestifero dormiente spostamento non possibile risvegliare fare rumore forte ascolta il, car il carta pestifero quindi io sarò vogliono, sarà, vogliono, evocare, vogliono evocare un demone Ok. <ride> Do, do, do, do. Perché non vai già a liberare quel todo Nel frattempo Così non devi più tornare E poi lì c'è un altro todo In pericolo Così poi non devi più tornarci Ok, suona la campana Sponk Ehi, sono qui Oddio <ride> Abbiamo ah. svegliato il cartapestifero pestifero Cartapestifero svegliato Spostamento possibile Che sono, robot? Pi più o meno Sicuro, ah, Sono controllati la mente Dove vai? Ah. a salvare quel Todd prima che venga mangiato cupa. non penso venga mangiato l'alcoopa no idiota vabbè uccidiamolo Swonk vai uccidilo ok ora uccidilo uccidilo ok ora uccidilo uccidilo ok ora uccidilo wow ci ho messo pochissimo a ucciderlo Vabbè oh, mai Non C'è un bomba che si nasconde, vabbè Quindi martellalo LOL <ride> Non dovevo farlo Avresti dovuto Ok, fatto Comunque c'era un Todd che diceva ah, Se sapessi fischiare, fischierei Nelle... Uh, <ride> negli <spalchi, ride> Nelle sparti Che idioti stanno. Todd. Che colpisce questo cartello Ho l'impressione che ci sia qualcosa Eh sì, c'è il Todd. Ah, non distruggermi sono, sono solo un vecchio cartello Oh, sei tu Mario Ah wow, era tranquillo se erano di Gami. Ho visto quei brutti cioffi origami che attaccavano il personale della torre, allora mi sono nascosto come un fifone. Fifone ma ancora vivo. E dov'è il personale? Il personale mai esistito? È caduto Bobby. Smettila <ride> di cadere! Era caduto Bobby, ma poi si ti è teletrasportato. Si teletrasporta sempre, tipo un cane in Minecraft. O tipo gli altri personaggi in Paper Mario che ti seguono. NIN! Ok, uccidi Ok abbiamo salvato wow. questo Todds Mario, mi hai salvato meno male Stacca Stonks Ci cioè, aveva pure meno tempo Ok ora puoi uscire lui rimane là Ah no ok no, mi ha si è spostato Quei soldati regami mi hanno catturato perché lavoro qui hanno intrappolato anche altri di noi nella stanza del ah, personale okay. Sono preoccupato Puoi andare a salvare la stanza se va in alto a destra del parco Bene L'entrata però è stata nascosta per evitare che qualche visitatore ficca naso ci ficcasse il naso. Ok, andiamo in alto a destra allora. Uh, no, è. È, già, è già finito il Tanto tempo. Tanto apri quello. Apri quello sì, in ma comunque è finito il tempo, quindi andiamo a salvare. Ah eh si sì. Anche se vabbè c'era un po' di tagli però. Um... Un attimo. Vai a vedere da queste parti perché forse c'era qualcosa. chiusa <ride> siccome <Sì>, <'è. ride> ma quell'uncino a pretombino lo useremo di nuovo oppure così giusto monouso I don't think so ah no l'abbiamo già vista questa stanza allora che spreco di tempo e denaro andiamo a destra e vediamo se eh, credo proprio che ci sia un mi ricordo forse che c'era un blocco un blocco di salvataggio esamina quella sarà la mappa eccolo bene quindi adesso prendiamo sì, questi due blocchi intendo. Guarda, ci sono i ninji. Però i ninji. Sì, sono buoni. Eh, font. Sì, buongiorno. Qualcuno di veramente sospetto, si sta eh, dirigendo l'abirinto di ninja. Sospetto vuol dire origami? Ho paura dei soldati origami, sì. Senza discriminazione per gli origami. Cioè, neanche troppa discriminazione visto che Quindi sono niente, tutti salva. tranquilli con l'Oibia. Salva, um, la salva giocando mia... a, a osso al volo Sì, uh, ottengo Aspetta, per questa porta Apri quello strappo, quello strappo Per completezza Sì ma c'è pure altra roba Apri anche questo strappo, questo strappo Per completezza Ok quindi niente nella prossima parte di Paper Mario e King Salveremo Probabilmente finiremo il tempio qua, il castello Cioè non finiremo sicuramente però almeno ci addentreremo E finiremo di esplorare questa città Vabbè lasciamo stare Quindi ci vediamo alla prossima Vabbè Ciao